Stiamo vivendo un momento storico molto particolare. Oggi vediamo perché e come dobbiamo comportarci. Inflazione, recessione, staglazione, pandemia, guerra, cambiamento climatico, insomma sta succedendo di tutto e potrei aver dimenticato qualcosa. Quindi stiamo vivendo uno dei momenti più difficili che ci siano mai stati a livello economico e le banche centrali e i governi non sanno esattamente cosa fare in questa situazione e onestamente li capisco infatti abbiamo un'elevata inflazione ma non possiamo agire sui tassi o meglio non possiamo agire più di tanto sui tassi e al contempo abbiamo perso molto pil a causa della pandemia negli scorsi anni e abbiamo però eccessiva liquidità sul mercato che è stata inserita praticamente negli ultimi 20 di anni eccesso di liquidità che ovviamente aiuta l'inflazione a crescere quindi cosa potrebbe succedere potremmo ritrovarci con della stagflazione e quindi di conseguenza stagflazione cosa vuol dire mancanza di crescita economica o addirittura magari potremmo anche finire in decrescita economica però al contempo avere alta inflazione e quindi sarebbe una situazione drammatica perché perché ci ritroveremo a pagare tutto di più ma avendo meno soldi in tasca paradossalmente e quindi sarebbe una situazione molto grave e qual è il risultato? Il risultato che si aggraverebbe ovviamente tutto il tema della povertà in Italia le persone diciamo meno facoltose avrebbero maggiori difficoltà e questo potrebbe portare a delle pesanti crisi sociali, potrebbe portare quindi a un clima negativo nei prossimi anni e, e quindi i governi e le banche centrali ovviamente queste cose le sanno e devono per forza cercare di, di impedire che avvenga tutto ciò ma è difficile e gli strumenti sono pochi a rafforzare tutto ciò oggi leggendo, il, leggendo Milano Finanza ho letto che il PIL inglese nel primo trimestre del 2022 è cresciuto meno di quello che ci si aspettava e questo potrebbe essere un ulteriore campanello d'allarme sull'arrivo della stagflazione quindi tornando a noi che siamo comunque sia su un canale di trading cosa fare se si opera sui mercati finanziari chiaramente finché i mercati vanno bene è tra virgolette anzi tra molte virgolette facile guadagnare nel senso che i mercati salgono, qualunque titolo azionario si acquisti tendenzialmente si guadagna perché le cose vanno bene o meglio più che qualsiasi titolo qualsiasi indice ma ora la situazione è molto più complessa rispetto agli anni scorsi e se non si utilizza il giusto approccio si rischia di farsi molto molto male anche di bruciare un capitale infatti in questi giorni sul, sul stock insider quindi il nostro servizio dedicato al mondo azionario abbiamo guardato molto a questa situazione e abbiamo fatto molte valutazioni e quello che bisogna dire a riguardo è che occorre modificare la view che si ha del mercato se cambia il mercato e qui può sembrare una banalità ma in realtà è tutt'altro che una banalità perché occorre proprio cambiare l'approccio che si ha al mercato se il mercato cambia mentre invece molti rischiano magari di mantenere la stessa view che avevano a inizio anno però con una situazione drasticamente diversa a causa anche della guerra e tutto ciò che ne è conseguito e rischiano quindi di approcciare i mercati oggi con regole che si sono dati a inizio anno e ovviamente essendo cambiato il contesto si rischia di fare dei danni per capirci meglio immagina di essere su una barca e immagina di essere al comando di questa barca ecco e sei in mare sei in mare stai navigando Chiaramente tu dovrai guidare la barca e fare le varie cose che si fanno guidando una barca, adesso io non sono un esperto di, di pilotaggio di barche, però nel senso per rendere l'idea, se c'è il mare calmo sicuramente ci sarà un modo per navigare. Se invece dovesse arrivare il mare mosso, chiaramente le cose che si dovranno fare saranno diverse e bisognerà essere immagino più prudenti per evitare di fare incidenti di affondare eccetera eccetera ecco sui mercati è la stessa cosa in questo momento è come se avessimo il mare mosso quindi in questo momento dobbiamo cambiare il nostro approccio e vedere quindi cosa succederà ma con la consapevolezza che il mercato oggi non è quello che era a gennaio infatti in Stock Insider è esattamente quello che abbiamo fatto adattando la nostra operatività a quella che è la nuova situazione dei mercati finanziari e più nello specifico dell'azionario perché su Stock Insider noi andiamo a lavorare sull'azionario e questa situazione purtroppo potrebbe anche andare avanti per molto tempo e ti spiego subito il motivo la ragione è come dicevo prima che per le banche centrali sarà difficile combattere questa inflazione banche come la fed e come la bank of England hanno già effettuato dei rialzi dei tassi di interesse anche abbastanza importanti infatti poco fa la, la fed ha alzato di 50 punti base mentre invece l'unione europea o meglio la bce non ha ancora effettuato rialzi dei tassi però probabilmente li effettuerà nei prossimi mesi potrebbe essere già da luglio e quindi cosa voglio dire con questo? Voglio dire che ulteriori rialzi di tassi di interesse e sia la Bank of England sia la Federal Reserve, oltre alla BCE che probabilmente lo farà, hanno dichiarato che è molto probabile che ci saranno ulteriori rialzi di tassi di interesse e nel caso della Fed si parla di ulteriori rialzi nell'ordine di 50 punti base a ogni riunione, già dalla prossima riunione. E quindi cosa succederà? è chiaro che al rialzo dei tassi di interesse i mercati risentiranno ulteriormente probabilmente e parte di questo ovviamente patimento starà, starà già venendo scontato in questi giorni dai mercati però con questo voglio dire che questa situazione probabilmente andrà avanti per mesi e speriamo che non vada avanti per anni ma potrebbe anche essere e il risultato del rialzo dei tassi di interesse, se non dovesse avere effetto sull'inflazione, e onestamente in Europa, io ho paura che il rialzo dei tassi di interesse possa non contenere più di tanto l'inflazione per le cause stesse dell'inflazione che abbiamo in Europa, sicuramente danneggerà la crescita economica e la conseguenza sarà il ipoteticamente la sagfrazione con questo non sto dicendo che la bce non dovrebbe alzare i tassi probabilmente la cosa giusta è alzarli però è difficile in più a tutta questa situazione si aggiunge la crisi climatica che sicuramente nei prossimi anni creerà notevoli problemi e investitori ma anche trader dovranno comunque tenerne conto e dovranno comunque sia adattare i propri approcci anche a questo quindi banalmente se guardiamo delle aziende essendo che il clima. Il cambiamento climatico è sempre più importante ed è sempre più impattante nelle nostre vite ecco una cosa importante da fare quando si valuteranno aziende cosa sarà? andare a vedere anche i criteri relativi al, alla sostenibilità eccetera eccetera ci sono proprio dei criteri specifici che bisogna andare a vedere magari in un video futuro li andremo a vedere se mi fate sapere che vi interessano però il concetto qual è il concetto è che bisogna essere consapevoli e adattarsi al periodo e al contesto storico a livello economico e adattare la propria operatività di conseguenza io spero di non averti confuso le idee con questo video perché mi rendo conto che non sia un video semplicissimo nel senso che ci sono diverse sfumature da cogliere e comunque sia non ti preoccupare perché arriveranno altri video sul tema perché comunque sia noi monitoriamo costantemente la situazione sia su Stock Insider che comunque anche qui su YouTube comunque vi portiamo molti aggiornamenti e però nel senso se tu volessi approfondire e capire meglio di cosa si tratta quando parlo di Stock Insider che lo trovi tra l'altro qui dietro ecco se vai in descrizione c'è il link del sito e puoi andare a vedere di cosa si tratta eccetera eccetera anzi se vuoi maggiori informazioni puoi anche contattarci per esempio tramite mail o anche su Instagram insomma dove preferisci e, e così ne parliamo comunque sia con questo è tutto io ti invito a iscriverti al canale se ti interessano argomenti come questo oppure relativi alla pre section di arduino e ti invito se ti va di venirmi a trovare anche sul mio canale youtube dove invece si parla prevalentemente di marketing di business e sviluppo dei business poi sempre se ti va ti invito anche a seguirci su instagram sulla pagina AirForex, dove pubblichiamo tutte le settimane dei post relativi a tematiche come quella di questo video tematiche relative alla prestazione di arduino e quindi a varie operazioni che abbiamo effettuato e infine anche relativi al mindset di antonio e quindi insomma ci sono tanti contenuti interessanti che, che potrebbero aiutarti nel tuo, diciamo, nel tuo percorso sui mercati finanziari con questo quindi ti saluto ti ringrazio ancora ti invito a lasciare un like se il video ti è piaciuto fammi sapere nei commenti cosa ne pensi di questa situazione e niente ci vediamo alla prossima ciao